E siamo qui a Politicamente Scorretto con Andrea Marchi, ex professore del liceo Leonardo da Vinci, in pensione da poco, e che ha conosciuto direttamente Claudio Lolli. E quindi noi vogliamo chiedergli qual è, secondo lei, il ruolo della scuola nel, nello sviluppo di una coscienza critica e politica da parte degli studenti? Beh, la storia ci dice che il ruolo è fondamentale. La scuola, si frequenta la scuola negli anni della formazione personale, collettiva e anche politica. E quindi nella scuola non si trova solo il sapere, si trovano le modalità per acquisire il sapere, ma si trova anche il fatto che il sapere ha a che fare con comunità storicamente determinate e che affidano al sapere determinate finalità. In questo la scuola è politica e non è un caso, poiché nella storia ci siano tantissimi esempi di come la scuola sia stata usata dal punto di vista politico. E ricordando Claudio Lolli, grande critico della scuola, grande professore, ma grande critico della scuola. Ecco, proprio nella sua figura si avvenne, secondo me, si può capire che cosa vuol dire la scuola per la formazione politica delle giovani generazioni. Formazione critica, capire che le istituzioni fanno male oltre che fanno bene, sono indispensabili ma sanno fare del male alle persone e che la libertà individuale va coltivata anche e soprattutto attraverso uno sforzo che ha nel sapere e nel rapporto con, tra insegnanti e studenti due degli elementi fondamentali. Noi conosciamo Lolli, che è appunto un, un, canta, un cantautore dalla grande connotazione eh, politica, ma soprattutto eh, dalla grande coscienza critica, e l'altra anima di Lolli, Lolli professore. Appunto, come si conciliano... Queste, queste due anime, eh, fino a dove può spingersi eh, l'anima eh, la, politica, meramente politica, eh, rispetto a quella da professore, quella scolastica? Naturalmente quando uno entra a scuola non può nascondere se stesso e quindi non può completamente obliterare quella che è la propria formazione, quelle che sono le proprie convinzioni quello che è il proprio modo di vedere la società anche se poi nella scuola occorrono trovare le mediazioni relativamente al fatto che si ha a che fare con giovani generazioni che si insegna a giovani generazioni ma è proprio nel saper non essere falsi con se stessi nell'essere coerenti con se stessi e nel trasmettere, nel fare l'insegnante la propria umanità e nel sapere, avere sempre coscienza che si ha a che fare con delle altre umanità informazioni, che sta l'equilibrio tra la politica e l'insegnamento. Secondo me non si può insegnare senza fare politica. Non si può insegnare senza fare politica. D'altra parte, questo deve essere inteso come formarci alla vita collettiva a, e a saper guardare gli interessi della polis appunto, gli interessi generali, gli interessi soprattutto di chi ha meno possibilità di portare avanti i propri interessi in relazione magari al proprio anima, alla propria anche capacità artistica e in questo io credo che Claudio Loli sia stato formidabile e le testimonianze che che anche oggi abbiamo vissuto, ma che in genere in questi mesi sono usciti dopo la sua scomparsa, lo dimostrano pienamente. Persona schiva, apparentemente, socialmente, persona puntuta, con delle convinzioni formidabili, fortissime, una capacità poi di sapere far sì che queste convinzioni diventino arte, che è un'altra qualità straordinaria, arte e musica e nello stesso tempo grande capacità di rapportarsi con le giovani generazioni.